Sei un attore oppure vuoi diventare attore? Trovi qualche provino e trovi scritto inviare due foto, curriculum e showreel. Showreel? Ma tu non hai uno showreel? Niente paura. In questo video ti spiego come farti il tuo showreel d'attore molto efficace e soprattutto con pochissimi soldi. Non perderti nemmeno un video iscrivendoti al canale, troverai un sacco di cose interessanti tra cui la dizione che serve anche a te che sei un attore e se non sei un attore... Non fa nulla, iscriviti comunque. Sono stato un po' in giro su YouTube prima di girare questo video. Ho visto un sacco di showreel, non solo di attori, con un sacco di errori che tu, nel girare il tuo, devi assolutamente evitare. Oggi ti svelerò un po' di trucchi. Alcuni li puoi trovare anche in giro per la rete da solo, ma altri sono molto difficili da trovare oppure li puoi trovare ma in altre lingue. Quindi stai qui fino alla fine ed impara qualche skill. Prima di tutto, che cosa è lo showreel? Lo showreel è un filmato che dimostra quello che tu sei in grado di fare come attore. Può servire per avere un ruolo per un film, ma anche a volte per trovare un agente. Per i casting director è uno strumento molto importante anche per difendersi dai professionisti del provino. Come sai, sono sempre molto attento al tuo denaro, quindi stai attento perché appena ti metti in rete e digiti showreel, troverai un sacco di proposte per realizzarne uno, ovviamente a pagamento. Occhio! C'è gente che è capace di chiederti 800, 1000 euro per uno showreel. Prima di investire i tuoi sudatissimi risparmi, sappi che con pochissimo materiale video, un po' di tempo e un pizzico di buona volontà, potrai realizzarlo da solo il tuo showreel e sarà molto più efficace di uno fatto a pagamento. Non importa nemmeno che tu abbia recitato in 2000 film o in zero film, perché puoi girare qualche scena per l'occasione. Devi solo stare attento ad alcune cosette. Colleghi, durata, scene. Partiamo proprio dalle scene. Non è facile scegliere le scene da mettere, per due motivi principalmente. O ne hai troppe, o ne hai troppo poche. Oppure, peggio, non ne hai nessuna. Non c'è niente di cui vergognarsi se non ci sono scene da mettere. Semplicemente potresti non avere mai recitato per la macchina da presa. Sono molti nella tua situazione. Non hai una scena? Girala! Come gireresti un self tape per un provino su parte. Guarda questo video e scopri come fare. Non sarà una scena da film con audio e immagini professionali, ma è una cosa onesta. Ricorda, l'onestà è premiata anche in questo campo. Ma che testo scegliere per girare la propria scena? Qui devi stare attento a non commettere errori banali. Se sei una donna, fai una parte da donna. Se sei un uomo, fai una parte da uomo. Se sei giovane, fai una parte da ragazzo giovane. Non pretendere di fare una scena di Al Pacino se hai vent'anni. Io eviterei come la peste i film doppiati, perché finiresti per imitare il doppiatore che non è un attore e magari è pure una chiacchiera. Parere squisitamente personale, Pannofino sarà anche un ottimo doppiatore, ma come attore... Ragazzi, convintissimo però, eh. No, senti, ti ho detto che è geniale, se ti dico che è geniale, è geniale. se voi ritenete, lo capirei benissimo, eh, intendiamoci, che si sia creata una certa incompatibilità. Io, ma stai scherzando? Tu sei un grande, René, te l'ho già detto. Forse non ci siamo capiti. Noi non ti molliamo più. Grande. Se questa è troppo, troppo solida carne e potrebbe... se questa troppo, troppo solida carne potesse spaccarsi andare in frantumi Sì. Ecco, questa cosa si chiama overacting e significa esagerare. Quindi trovati una scena di uno del tuo sesso e della tua età. Se sei bianco eviterei anche di fare una scena del XVII secolo di deportazione di schiavi dall'Africa dove interpreti uno schiavo. Se scegli una scena di un film non andare a vedere come è stata interpretata dall'attore, altrimenti finisci per copiarlo e non va bene. Puoi anche fare un pezzo di teatro ma evita Shakespeare e gli altri mostri sacri, meglio qualcosa di contemporaneo. Se invece hai scene di qualche film in cui hai recitato benissimo, solo non sceglierle da solo, fatti aiutare da qualcuno, tu non saresti mai molto obiettivo. Se la scena non ce l'hai la devi girare? Non mettere il saggio di teatro dove ti si vede da 7 chilometri in mezzo a 7 persone vestite uguali a te. La durata, devi sapere che chi deve scegliere ne vede a centinaia, quindi il tempo per loro, per ogni attore, è molto poco. La parte più bella la devi mettere all'inizio, non in coda reel, altrimenti non verrà vista. Nei primi 15-30 secondi devi catturare l'attenzione di chi guarda. Lì devi far vedere cosa sai fare. Tutti sono lì, pronti ad accorgersi che sei una bietola di provincia! Ma tu gli dimostrerai che puoi essere 10 volte più a rivista, fetente, vacua e cinica di loro! Fa' vedere! Mi sento di dirti che una durata globale di uno showreel buona potrebbe essere tra i 60 e i 120 secondi, con una buona propensione per la prima cifra, cioè 60. In questo caso, breve è meglio. In altre parole, uno showreel di 90 secondi con tutto il meglio all'inizio, secondo me, è un buon compromesso. Per la macchina da presa si recita con gli occhi, non con le sopracciglia. Fai attenzione anche al battito delle palpebre. Questa cosa richiederebbe una pillola a parte, ma vatti a vedere un po' di film di attori buoni, non italiani, per intenderci, e guarda come gestiscono sguardo e battito di occhi. Non mettere, ripeto... Non mettere nel tuo showreel colleghi che siano simili a te o che abbiano più o meno la tua età. Lo showreel è il tuo. Sei tu il protagonista e tutta l'attenzione deve essere concentrata su di te. Se metti qualcuno che sia molto simile a te o che sia giovane, o vecchio diciamo, come te, rischia di distrarre l'occhio dello spettatore che potrebbe andare verso di lui. Sul tuo computer hai tutto il necessario per montare un video. Windows ha Movie Maker, Apple ha iMovie, Basta quello, non serve che compri un software che poi ci metti settimane ad imparare ad usare. Su YouTube poi troverai un sacco di video che ti spiegano come usare questi semplici programmi. Guardali, è più semplice di quello che pensi. A questo proposito non serve overacting, ma non serve neanche overmontaggio. Transizioni a cuoricini, green screen, non servono. Quando inizia un filmato metti sempre in un angolo che filmato è l'anno, il regista. Fai controllare il tuo video da qualcuno, il tuo agente magari, ma va bene anche un familiare. Per esperienza ti posso dire che i figli sono i migliori giudici che ci sono. Tremendi. Lo showreel è come il book fotografico, è uno strumento in divenire. Ogni anno cerca di aggiungere alcune nuove scene di film a cui hai partecipato, non lasciarlo lì, non è che è fatto e non ci devi pensare più. Se sei affezionato alle vecchie scene tienile, ma trova sempre lo spazio, senza allungare il filmato, per mettere le cose nuove. Del resto, se hai imparato a montarlo da solo, non ti costerà nulla nemmeno inserire le scene nuove. E poi, quando ho finito, che me ne faccio dello showreel? Siccome avrà un considerevole peso in byte, ti suggerisco di non mandarlo con WeTransfer ogni volta, per due semplici motivi. Il primo è che perdi un casino di tempo. Il secondo è che rischi che non venga guardato perché il casting director deve scaricarlo, salvarlo e andarlo a trovare. Una volta che è pronto lo carichi sul posto migliore in cui tu lo possa mettere. Qui, su YouTube. È fatto apposta. Se non vuoi che lo vedano cani e porci metti la condivisione tramite link, ma ti assicuro che non ci sarà la fila di gente che va a vedere lo showreel. Beh, spero di essere riuscito ad aiutarti in qualche modo. Non dimenticare di mettere un bel like, di andare a curiosare gli altri video sul mio canale e soprattutto di iscriverti.